La regione è impegnata da anni nel sostegno e nella promozione del concorso La musica libera, libera la musica che ha visto la presenza ogni anno di centinaia di, eh, di autori, di musicisti, giovani in diverse sezioni e generi musicali. Quest'anno abbiamo aggiunto la sezione Free Music No Mafia che è appunto il tentativo di parlare, di far interagire i giovani musicisti e autori con testi che diffondono appunto il principio della cultura della legalità e della lotta alle mafie, anche questa volta abbiamo avuto una grande partecipazione di autori, di band musicali e di solisti. Eh... Quindi vogliamo anche utilizzare il linguaggio della musica, un linguaggio efficace, immediato, soprattutto nei confronti dei giovani, per promuovere e diffondere questa cultura. Il primo di dicembre sarà una grande e bella occasione, a conclusione di Politicamente Scorretto, per poterci misurare con i vincitori di questo concorso musicale e poter apprezzare anche il loro talento.